Ciao a tutti Colors, benvenuti in questo nuovo video, volevo scusarmi dell'assenza della settimana scorsa ammesso che qualcuno se ne sia accorto però il fatto è che davvero non sapevo che video fare e a questo proposito prima di entrare nel vivo di questo video vi chiedo due cose qui sotto nei commenti questa volta al posto di lasciarmi altre frasi in dialetto cosa che Comunque, se vi va vale, procurano un futuro. Potete lasciarmi due cosine. Numero uno, una domanda per un Ask per la prossima settimana. Che si farà, però, se raccolgo almeno, almeno, cinque domande. Per meno di cinque mi sembrerebbe di parlare da solo. La seconda cosa, che potete lasciarmi, se volete e un'idea per un video diverso dall'ASK quindi riassumendo in termini molto semplici la mia domanda per l'ASK è ti piacciono le mele rosse o gialle? come video mi piacerebbe vedere quel video tag mi piacerebbe vedere quello story time mi piacerebbe che tu parlassi di questo queste due cose voglio nei commenti se è possibile vorrei. L'erba voglio non cresce neanche nel giardino del re, diceva un vecchio proverbio, ma entriamo finalmente nell'argomento del video, eh, in mancanza di idee ho chiesto sia a voi qui su youtube che ancora una volta ai miei contatti su facebook di dirmi altre frasi in vialetto che insieme proveremo a leggere. E la prima frase ce la offre da Facebook, la nostra amica Rossella, che mi manda questo questa esortazione, Kika di Junku capa Sarakina, allora mi ha detto per maggiore eh, difficoltà, non ti dico la traduzione. Io ti dico Rossella che ho capito, forse. Metà perché kikati è molto simile al verbo che utilizzava la buonanima della mia nonna per dire kinati, cioè abbassati. Eh, Yunku immagino che non sia una cosa molto. Scusate, Yunku immagino che non sia una cosa molto simpatica. Sarà una roba tipo idiota, stupido e il resto non lo so K Pasta che passa oppure qui passa eh, Racchina non ho proprio idea un commento qui sotto Rossella se vuoi adesso puoi puoi rivelarmelo rivelarlo a me ai nostri eh, fruitori si può dire così va bene non ci sono molte frasi questa volta, speravo un po' di più ma pazienza, non ci lamentiamo sempre. Eh, il mondo di Danielita 92 mi propone il dialetto veneto, probabilmente perché io giocherei facile con il Tarantino barrapugliese. Ma in realtà ho vissuto due anni a Padova, posso avere quei 5 minuti di vanto e quindi. Quando le finito il vino, va bene anche l'acqua. Vi ho fatto anche l'intonazione. traduzione per me è semplice, ma per chi non lo sa la rifaccio. Quando è finito il vino, va bene anche l'acqua. Abbiamo il nostro amico Grizzly, che probabilmente um, avrà detto che eh, sei già stato troppo bravo con il siciliano. E quindi, essendo per metà sangue trentino mi aveva dato ricordo benissimo una frase in dialetto trentino che però vado a rileggere perché in realtà l'ho letta già da qualche giorno nare venir come il poter de mi perché c'è l'accento sulla o quindi nare venir come il poter de che si traduce ve lo leggo perché non me lo ricordavo, andare e tornare come il burro mocheno, che è un modo di dire per indicare un iter complicato al cervellotico, ma del quale l'etimologia non è certa al 100%. Riscontro nei commenti, Grizzly caro, grazie. Ehm... Poi la zia Mirella, del canale Ricetta e Risate in pochi minuti, mi ha detto voglio sentire il mio dialetto. E, e mi ha dato due frasi, <coughs> o meglio, uno scioglilingua e una frase. E aspettate che lo voglio leggere di nuovo perché l'ho già letto ed è praticamente scioglilingua. Ticate taqi teme temetaki taqi mi, mi taqi taqi Stava andando troppo bene, poi sul, sul finale mi son perso. Riproviamo. Tiket taqi teme temetaki taqi mi, mi taqi taqi taqi Adesso si, sì, yeah! E fuori uno. Mm. Il secondo, se non mi sbaglio, qui ci dovrebbe essere la. come si chiama? La vocale con i due puntini. Insomma, quella. E quindi la pronuncia della seconda frase dovrebbe essere Anjuma afana passeggiata per fung. Giusto, è Anduma, non è Anduma. Giusto? Mi farei sapere. E... <coughs> poi, poi, poi, poi. Daniele, DS3 figolo verace, mi suggerisce. Attacca l'uscecu di un nivoli Padruni, giusto, si pronuncia così. Detto che io conosco bene, anche se non, non, non ero certo, non sono certo di aver azzeccato la pronuncia, eh, perché ne esiste una versione nel mio dialetto che per la prima volta dopo anni di rifiuto psicologico sto per parlare ed è Tacca, Luzuccio, Tuancaoli, Lu traduzione, per chi non l'avesse capita, e lega l'asino dove vuole il padrone siccome non c'è tanta roba purtroppo questa volta su facebook come l'altra volta andrò sul mio secondo post di facebook dove eh, mi hanno risposto se non sbaglio soltanto Cristian e Roberta sì, solo Cristian e Roberta quindi grazie Cristian e Roberta partiamo da Roberta che eh, mi ha dato la frase più corta, è una sola, e siccome questa volta sono poche persone farò tutte le frasi di Christian eh, Qui in entrambi i casi sarà un fattore di pronuncia perché credo che entrambe si capiscano. Roberta mi ha suggerito Vula bass e schive i sass non so se dovevo forse pronunciarla in modo diverso e intonarla meglio comunque Christian mi aveva dato più frasi dicendomi di scegliere avrei scelto se fossero state di più ma siccome mi avete dicevo proviamo a dirle tutte quindi prenderò un post perché me ne mandati boh tre T-Box tre post uguali intendo Proviamo a dirle tutte. Vai in piazza e pia consiglio, a ritorna a casa e fa come te pare. Vai in piazza e ascolta ciò che ti dicono, dopo torna e fai di testa tua. Perdonare da uomo, scordassene e da bestia. Il perdono degli uomini, l'oblio è delle bestie. Ma qui si entra secondo me proprio nel vivo è meglio avere 100 cani alle coste che una spina al culo. È meglio avere 100 cani alle costole che uno scocciatore. Per usare un eufemismo, uno scocciatore. Purtroppo devo. Niente, sono onesto, ragazzi. E... Ci sono giorni in cui non mi scrive nessun messaggio per ore. Adesso tra contest. E poche, pochissime persone care <ride> non riuscivo a fare questa parte quindi per correttezza dico che è la terza volta che sto pronunciando però non ho chiesto aiuto a nessuno giuro stavo dicendo sempre sulla stessa falsa riga, diciamo così meglio svegliarsi col culo gelato che con gelato al culo solo che il significato cambia perché perché significa non fidarti mai di chi non conosci bene. Bene, eh, ragazzi, le frasi sono finite. Nel frattempo vi siete pure illusi che io abbia una vita sociale, ma era quasi tutta roba, virgolettiamo, molto professionale legata al canto. Solo una persona veramente cara mi ha scritto mentre ricevo il video. Io spero che vi sia piaciuto, spero che mi suggerirete nuovi video come vi ho chiesto poc'anzi e se mi farete almeno eh, 5 domande per l'ASK, come ho detto prima, l'ASK sarà il video che avrà la precedenza, tempo permettendo la prossima settimana. Io vi saluto, vi mando un bacio e ci vediamo alla prossima, ciao!